Yeah e bentornati su Officina del Pilota. Oggi facciamo una bella gara, chi arriva ultimo paga. La sfida è un po' particolare perché mette a confronto antico e moderno, cavalli contro kilowatt, analogico contro tecnologico. Una Ferrari dell'84 contro uno skate elettrico. Alla destra del ring abbiamo un GTB turbo con 255 cavalli e un V8 sotto al cofano, mentre a sinistra abbiamo uno skate elettrico della Max Fine Board con due motori da 750 watt e 5 Newton metri di coppia l'1. Il punto di partenza sarà dalla terrazza del Belvedere a Villa Borghese per non farci mancare la vista su Roma. Mentre il punto di arrivo sarà l'ottimo ristorante di pesce ai Piani in via Francesco Densa ai Parioli. Una zona molto trafficata, lo skate infatti sfrutterà le stradine chiuse al traffico di Villa Borghese, mentre il Ferrari sarà costretto a percorrere le strade normali. Vogliamo iniziare? Appuntamento, ristorante ai piani, ai parioli, chi arriva prima vince Non hai 250 cavalli Tu hai i semafori, io no Non hai il colore rosso Io ho la tecnologia moderna Non hai il cambio manuale Sei negli anni 80 ragazzo, io sono nel 2020 Dovrò andare a comprare una mappa direzione Ristorante ai piani Il problema è che non conosco la strada Io conosco abbastanza bene Roma Ma non so di preciso dov'è questo ristorante Matteo lo sa Non si deve fare il traffico E passa in mezzo alle viette di Roma A lui non ha un vuoto dietro il sedere Un vuoto turbo Questo cambio ragazzi spaziale, gli innesti sono direttissimi, ci devi, ci devi un po' giocare, ci devi un po' spingere, devi essere un po' aggressivo, però è questo il bello. Eh, ed eccoci qua, bloccati in mezzo al traffico. Prima, boom! <ride> Dai 3000 giri in su, quando entra al turbo è assurda, ti dà una schicchera infinita. ma ci va anche la pensava che tu vorresti per carità lo fanno con te, pure con la polizia e i carabinieri che mi fa l'itigiare qualche giorno questo è brutto arrivederci signore a una certa dovremmo girare però io non lo so quando Questa macchina non ti dà tempo di pensare E questa anche la cosa Eh sì, mi sa che era prima Mi sa che ho toppato di brutto e mi sono perso tanto tempo La cosa assurda è che ti guardano tutti con quest'auto 8 minuti ragazzi, sicuramente sono in anticipo Chissà che punto è il dottor Gabriel Mi innamoro Sono convinto che sto andando molto più forte Vediamo un po' le indicazioni stradali Sono 10.000 strisce autobus, taxi Vedete qua, ci posso passare e qua no oh. Ci sono! Questo è il ristorante Sto ammazzo all'ultima curva Il ristorante ai piani ah. arriverà? Eh? arriverà? Io scusa mi ero addormentato Non <ride> ti credo <ride> Io sono arrivato al ristorante ho lavato le mani ho fatto la pipì ho salutato il mio amico ho già stappato una bottiglia di prosecco e lui niente niente ragazzi Già ci stai, già sei arrivato 3-4 minuti che sono arrivato, eh Dopo essermi perso, aver fatto il traffico, i semafori Vedi la tecnologia moderna? Sì, la tecnologia moderna, però io mi sono divertito 10.000 volte di più Eh, non lo so, eh Lo vedrai, lo vedrai dalle camere <ride> Ok, andiamo a bere una cosa, dai Dai, già. Hai vinto te? proprio un dato di fatto che al ristorante ai piatti si mangia da Dio scherza, il video termina qui, spero ti sia piaciuto, se non ti è piaciuto, amen. Skateboard che vince su Ferrari, ringrazio Max Findboard che mi ha inviato questo skateboard, mi trova molto bene, trovate il link in descrizione nel caso voleste acquistarlo. Ricordati di seguirmi su Instagram, Officina del Pilota, ricordati di iscriverti al canale YouTube se ancora non l'hai fatto e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche. Ringrazio i miei collaboratori a partire da Gabriel Dumitra, ma soprattutto ringrazio chi mi ha prestato la macchina per fare questo video che è Giorgio Lucimei e il signor Marco Damu del ristorante Ai Piani che dopo il video ci ha fatto un piatto di spaghetti alle vongole con bottarga che fermati proprio. Ciao ragazzi, alla prossima!